Salve a tutti, sono Letizia e questa settimana vorrei consigliarvi di leggere Il viaggio di Buddy, un'altra storia per umani, scritto da Bruce Cameron ed edito da Giunti. Il protagonista del libro è Buddy, un cagnolino di razza Labrador che vive nella, in una fattoria insieme alla sua padrona, Hanna. Nei primi capitoli, eh, oltre a presentarci appunto la sua famiglia, ci presenta pure eh, una bambina di nome Clarity e sua madre Gloria. Già da subito eh, ci rendiamo conto che il compito di Buddy è quello di tenere d'occhio Clarity che ancora è una bambina e eh, diciamo che si caccia sempre nei guai. Purtroppo però al terzo capitolo succede qualcosa di inaspettato, il cane si ammala e morirà, ma tranquilli perché eh, già nelle righe successive eh, scopriremo che il cane è rinato ed è rinato stavolta come una cagnolina di nome Molly. E purtroppo la famiglia in cui rinasce eh, ha un bambino che è allergico al suo tipo di pelo e così lo, danno, eh, lo affidano ad una ragazza di nome Jennifer la ragazza si prenderà cura di lui e del, di suo fratello di, eh, che si chiama Rocky e eh, li darà in affidamento infatti un giorno arriveranno appunto a casa di Jennifer due giovani adolescenti eh, Trent e CJ Molly capisce subito che CJ in realtà è la sua piccola clarity che ormai è cresciuta, fra le due, diciamo, scocca un, un colpo di fulmine e infatti la ragazza, andando contro anche l'opinione della madre, adotterà moglie. Da qui nascerà un rapporto che si protrarrà per tutto il corso del libro, in quanto. Um, il Molly seguirà le varie fasi della vita, accompagnerà la protagonista, CJ, per tutto, per tutto il corso del libro, la aiuterà a superare anche dei momenti difficili e alla fine la conclusione è davvero meravigliosa. Vi consiglio di leggere questo libro perché è una storia vincente, è meravigliosa e ci descrive con estrema semplicità il rapporto indissolubile che si crea tra un cagnolino e il proprio padrone. E inoltre vedremo anche la complessità di alcuni personaggi che pian piano nel corso del viaggio prenderanno sempre più colore, prenderanno sempre più forma, e anche alcune relazioni che tu speri dall'inizio che si realizzino e avranno un lieto fine o meno alla fine. Inoltre vorrei inaugurare anche un'altra rubrica nella quale darò un voto al libro che vi presento. Questa settimana, al viaggio di Buddy, do un 9 perché come sapete la trama eh, a me è piaciuta tantissimo, eh, è scritto, anzi tradotto, quindi un plauso alla traduttrice che è eh, Linda De Angelis è tradotto benissimo, la storia è vincente, i personaggi sono davvero ben curati, anche, eh, tutte, eh, anche diciamo, le diverse fasi eh, di Buddy a Molly e così via. In quale capitolo e da chi viene pronunciata la seguente frase? Mentre mi appisolavo, fome inondate entrambe dal nostro reciproco amore. Quello che provavo per lei era molto di più che un semplice sentimento di fedeltà verso qualcuno di cui ci si sta prendendo cura. Amavo Clarity. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti e a presto.